La terapia breve funziona anche con i bambini? Assolutamente sì. Una particolarità è che spesso in terapia breve non si vedono i bambini in seduta, ma si preferisce lavorare con i genitori. Questo per vari motivi è che i genitori sono i migliori terapeuti dei bambini quindi possono essere date delle indicazioni a loro per aiutarli a risolvere il problema che ha il figlio in secondo luogo spesso i problemi dei bambini possono essere risolti anche in modo indiretto perché sono abbastanza poco strutturati quindi appunto dicendo ai genitori di fare determinate cose dandogli delle strategie da fare a casa il problema si risolve anche in poche sedute in terzo luogo una cosa che è augurabile e vitale con i bambini è l'etichettamento e andare da uno psicoterapeuta può essere sempre visto con una piccola etichetta soprattutto quando sei più piccolo e se possiamo eleggere i genitori a co dandogli delle strategie da applicare in casa nella vita di tutti i giorni con il figlio beh berberga. Naturalmente ci sono anche tutta una serie di situazioni in cui invece è necessario vedere il bambino direttamente in terapia quelli possono essere quelle in cui il problema va compreso meglio dal terapeuta o in cui c'è un problema grave o molto serio in cui il terapeuta preferisce avere una visione faccia a faccia con la problematica del bambino il mio consiglio è quello di chiedere direttamente al terapeuta se è necessario che il figlio venga in seduta, a volte può essere necessario il figlio la prima seduta, a volte il terapeuta può riservarsi di chiederlo successivamente, e magari cerca un terapeuta breve che sia specializzato nel lavoro dei bambini, cioè che li veda di frequente e che lavora di frequente con loro. Ciao e al prossimo video! Ma si preferisce?